Beh, è sicuramente un dato importante che Pippo Civati sia venuto anche a Treviso e questo congresso si sta dimostrando una bella opportunità per parlare finalmente dei contenuti e per dare un bel rilancio al Partito Democratico che si eh, dimostra ancora una volta la forza viva del nostro paese, quello a cui affidare le nostre speranze di rinnovamento. Treviso è una città molto aperta, l'esito delle elezioni lo ha dimostrato e anche questo il dibattito congressuale molto acceso, molto, eh, con confronti sempre nel rispetto e la cosa mi piace molto delle idee degli altri, tutti per un'idea di un partito democratico migliore che finalmente possa incidere.